YouTube ha occultato i dislike e mi dispiace per gli haters che mi seguivano soltanto per darmi dislike. Avranno un gusto in meno nella vita. Ciao!